Video. Oggi ci alleniamo qui a casa, fuori è freddo, è salito il vento, è scesa la temperatura, non ho voglia di prendere freddo e quindi ci alleniamo dentro le mura di casa Oggi allenamento gambe, ammetto di non aver avuto tantissima fantasia per questo allenamento ma inizierete forse a notare se avete seguito gli altri allenamenti gambe una specie di fil rouge tra i miei allenamenti che è una parte di riscaldamento iniziale una parte di focus gambe con eh, a rotazione gli esercizi fondamentali squat, stacco e hip thrust e poi un circuito finale a corpo libero di esercizi che vanno a stressare in profondità il gluteo diciamo che questo è esattamente l'allenamento che funziona su di me l'ho studiato per anni e finalmente sono riuscita a trovare ciò che funziona su di me e quindi lo faccio, cioè può essere noioso, può diventare ripetitivo, sì però in realtà vario tutti gli esercizi ogni volta, però questo è quello che funziona su di me e quindi è questo quello che faccio. Io alleno le gambe e i glutei una slash due volte a settimana, dipende da come mi sento, in realtà alleno le gambe anche quando faccio cardio e le gambe comunque nei miei esercizi a corpo libero, anche persino per upper e addome, sono sempre coinvolte. Però l'allenamento dedicato alle gambe solitamente è uno a settimana, anche perché voglio dare abbastanza tempo alle mie gambe per recuperare, perché se vado pesantemente a continuare ad allenarle, faccio soltanto l'effetto opposto, quindi il rischio di infiammarle, che si gonfino, che mi aumenti la ritenzione per questo motivo. Quindi per me il riposo è tanto importante quanto l'allenamento. Detto questo, iniziamo con questo allenamento. La parte di riscaldamento oggi voglio farla un po', in modo un po' particolare, facendo un flow. Quindi adesso mi muoverò per 6 minuti facendo degli esercizi di attivazione gambe glutei totalmente inventati sul momento. Vedete io qui ho scritto flow di 6 minuti attivazione gambe glutei ma non ho scritto nulla perché... Farò degli esercizi, farò dei movimenti che mi sentirò di fare in quel momento. Adesso eh, siamo in una location che non mi permette di fare tantissime inquadrature e sistemare la fotocamera in maniera ottimale. Vediamo cosa riesco a fare, iniziamo, 6 minuti di attivazione di 6 minuti di allungamento, attivazione, preattivazione gambe e glutei adesso iniziamo la prima parte dell'allenamento che è focus gambe oggi voglio fare tutto, squat, stacco e thrust, voglio spaccarmi quindi inizio con lo stacco da terra allora ho appoggiato il manubrio su un tappeto così da non bucare il pavimento e semplicemente stacco da terra gambe tese, che è il mio preferito. Io in realtà lo faccio a gambe semitese, perché per farlo a gambe tese, essendo lunga e avendo molta mobilità articolare, avrei bisogno di farlo su uno step, ad esempio. Io infatti in palestra lo faccio su uno step, perché se io scendo a gambe tese, vado oltre il pavimento. Quindi mi servirebbe avere un rialzo, quindi partire da più in alto per potermi allungare fino a terra. Quindi... Non avendocelo, io lo faccio a gambe semitese. L'obiettivo è quello di sentirlo nel bicipite femorale e nel gluteo. Le braccia tengono il peso, però non fanno nessuno sforzo. Non tiro su di braccia e non tiro su di schiena. Le braccia e la schiena servono solo per accompagnare. Tutto il movimento viene da qua. Quando saliamo su devo stringere i glutei ma non spanciare, quindi tenere ben stretti i gluti, e iniziare a sentirlo in mezzo alle cosce, quindi lavorare anche l'interno coscia. Da qui, tiro su, tengo due secondi, mi piace tenere le posizioni, e riscendo. La schiena rimane ben dritta, quando sono qui non si inarca. E il in movimento la spinta la sto ricevendo tutta da il del femorale e il gluteo. Questo è il mio esercizio preferito in assoluto. Ok, 10, oh. quindi primo esercizio, stacchi da terra, 10-12 ripetizioni mantenendo ben alta la concentrazione, faccio 3 giri di questo. Una cosa, adesso che potete farli a casa, fateli scalzi, stacco e squat principalmente dovrebbero essere fatti sempre scalzi perché è molto importante che tutta la pianta del piede sia ben aderente per terra perché avere tutta la pianta attaccata per terra sentire tutto il peso del corpo sul piede aiuta a, a mantenere il baricentro che deve essere in mezzo al corpo eh, le scarpe, soprattutto quelle da corsa, sono tendenti a, eh, a mantenere la punta in alto insomma, ad avere situazioni un pochino più ergonomiche che non permettono di attaccarsi per terra e non sono funzionalissime in esercizi come lo stack e lo squat. Se ci pensate, infatti, le scarpe da powerlifting che hanno come esecuzioni principali lo strappo e lo slancio, che sono degli esercizi composti che però hanno come elementi fondamentali lo squat e lo stacco Sono scarpe piattissime Perché proprio l'obiettivo è quello che il piede abbia ben salda la presa per terra Quindi ora che potete farli a casa fate gli scalzi sentirete tantissima differenza Io ho altre due serie di stacco ci vediamo dopo per lo squat Finiti gli stacchi ora passo all'altro esercizio fondamentale che sono gli squat Quindi front squat Prendo il peso in mano. Mi raccomando quando lo alzate è il momento in cui ci si rischia di fare più male. Perché magari si fa tutta l'esecuzione giusta ma il peso tiri su così. Ok. Quindi. E... Allargo leggermente le ginocchia, spingono verso l'esterno, prendo il respiro e butto fuori nel, nel momento della risalita. Devo dire che in questi giorni sono veramente aggressive nei miei allenamenti, mi sto allenando meno rispetto a quando mi allenavo in palestra, perché mi sto allenando tre volte la settimana e basta, e faccio anche meno movimento perché mi sento due giorni in casa, però eh, nei momenti in cui mi alleno devo dire che ci do dentro di brutto, e ho eh, dolori poi che mi vanno per i due giorni successivi quindi mi sto trovando abbastanza bene e si integra molto bene anche nella mia routine con lo smart working eccetera e sì, ovvio sono a casa, posso dedicare tempo allo sport però neanche poi così tanto quindi, uh, vabbè, comunque mi trovo bene così adesso um, hip thrust utilizzando come gradino il letto ah, non volevo farlo ma eh, scivolo e quindi i calzini volano utilizzo la sponda del letto appoggio appena sotto le scapole tengo libero le spalle lo sguardo dritto qui è rigido è tutto un blocco e salgo aggiusto i piedi per poterlo sentire maggiormente nel bicipite femorale nel gluteo, e meno nel quadricipite. Okay? Mi raccomando, è importantissimo questa cosa del seguo il movimento, perché il fatto di seguire il movimento e tenere tutto qui un blocco unico, mi aiuta a concentrare l'esercizio nei glutei e nelle gambe, e mi impedisce di farmi del male, al collo e alla schiena. Ripeto, l'avevo già detto l'altra volta, ma questo è veramente importantissimo in questo esercizio, soprattutto quando si vanno a mettere dei carichi, non fatelo così. Perché così vi fate male, è sbagliato e vi fate male. Essenzialmente. Ma soprattutto non serve nemmeno nulla. Quindi, capita la posizione, capita l'esecuzione, ora eseguo l'esercizio. Di questo faccio 10-12 ripetizioni, dipendentemente anche da, uh, dal peso che utilizzo, tre serie as usual. Questi sono i tre esercizi fondamentali per costruire i glutei e avere gambe forti. Quindi. Ci siamo un attimo girati, ma la location è sempre la stessa. Adesso, dopo aver fatto questa prima parte di focus gambe con pesi, passo a focus glutei, facendo un circuito. circuito composto da sei esercizi e utilizzerò i miei sliders e una banda elastica. Quindi... Iniziamo con leg curl con gli sliders. Mi sono messi i calzini, ho trovato i miei calzini di stitch presi in Corea, quindi ho anche il potere di stitch. Allora, parto dal ponte, vado giù e tiro su. Uno... devastanti questo ora, sempre con gli sliders a fondo laterale più a fondo dietro, quindi La gamba che lavora è quella che sta ferma e lavora anche tanto, ai. La gamba che lavora è quella che sta ferma e lavora anche tanto, ai. Adesso slanci indietro, destra e sinistra. Quindi, ehi, ehi, camera, non ti emozionare. Quadrupedia, allungo dietro, gli slanci. Una. e 10 di sinistra ora, subito dopo faccio 10 dog kicks penso si chiamino così gamba tesa questo è tostissimo mi metto quindi in quadrupedia ginocchio a terra apro la gamba a lato e mi posiziono per bene perché qui la tendenza magari è eh, a inarcarsi, spostarsi, mettersi così quindi magari allargo anche le braccia per prendere una ben buona posizione e tiro sulla gamba. Finito questo, subito mi giro io, ma potete anche non girarvi, Donkey Kicks. Quindi, adesso vi dico due cose facendolo con l'altra gamba. Allora, quando faccio questo qua con la gamba laterale aperta, metto il piede a martello ok? e quando salgo la gamba non va indietro ma cerco di spingerla sempre più davanti a me. come è avanti e non la porto indietro perché più è dietro più è facile, mentre più è avanti più è difficile. E poi i Kiki kicks, come al solito, queste abbiamo già visti, li vediamo sempre, che sono il mio esercizio preferito per i glutei. Chiudo la gamba, cerco di spingere verso l'alto ma chiudendo, quindi verso il mio corpo. Quindi 10. Cerco di tenere ben fermo l'addome perché la tendenza è quello di fare così. Ok, questo no. Più tengo rigido l'addome, più isolo la gamba e il gluteo. Poi, 5 superman che io odio profondamente, ma sono efficaci, quindi è un rapporto difficile. Mi metto da stesa per terra... Cerco di allargare un pochino le gambe, perché se si allargano un pochino le gambe si sente più nell'esterno del gluteo, e essenzialmente mi tiro su. Rimango due secondi così e scendo. Oh, uh, odio! Due. Tre. L'ultimo esercizio sono i walking crab, vi consiglio di farli con una banda elastica, ma non è essenziale, se fatti per bene. Piego leggermente le gambe e cammino, faccio dei mini passetti a destra e a sinistra. Quando apro le gambe e chiudo, non le chiudo mai troppe da far rallentare l'elastico, ma devo sempre cercare di tenerlo in tensione, quindi... il circuito focus glutei adesso lo ripeto altre due volte facendo una mini pausa adesso e basta, questo è il mio leg day spero che questo video vi sia piaciuto se così è stato mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao raga